qua, benvenuti, un'altra puntata di Economicamente, questa cavalcata estiva che vi accompagna dal 5 di luglio fino al 5 di agosto per parlare di divulgazione dal punto di vista di educazione finanziaria. Ricordo sempre che la trasmissione non vuole essere sollecitazione di risparmio o consigli di investimento, è solo divulgazione degli strumenti che ci sono a disposizione delle famiglie e degli imprenditori per quanto riguarda tutto quello che è l'economia, le, le finanze, tutto il mondo dell'educazione finanziaria. Avremo ospiti, imprese, avremo ospiti professori universitari, dottori commercialisti, ma oggi iniziamo così, un sentiero, che molti dicono di conoscere, invece noi diciamo sempre conoscere per decidere, entriamo nel mondo delle criptovalute, delle blockchain in punta di piedi, ma non sono solo, perché in questo viaggio sono accompagnato. Buongiorno, Buongiorno ho piacere di presentarvi l'amico, l'amico eh, professor Angelo Rampini, che è qua con noi, fine conoscitore, professore di matematica, università, scuola, eccetera, eccetera, ma fine conoscitore del mondo anche lui delle criptovalute e poi lo conosceremo anche. Sotto altri aspetti, per quanto riguarda il mondo dell'arte, abbinato poi a questo fantastico mondo del digitale. Angelo, benvenuto. Grazie Maurizio. Allora, Angelo, ci aiuti un po' a iniziare i primi passi in questo mondo. Io partirei, se tu sei d'accordo, che ne sentiamo sempre parlare. La leggiamo sui giornali, leggiamo sui social. La parola blockchain. Blockchain. Questa, questa cosa strana che in inglese già ci dice qualcosa, la traduzione, quindi, traduzione letterale. La traduzione letterale cosa vuol dire blockchain? Catene di blocchi Catene di blocchi. Quindi è la, la, la, la, la cosa principale, cosa sono queste co, Cos'è questa blockchain, questo, questa particolarità? Allora, intanto direi che la blockchain può essere considerata un po' l'ABC del mondo delle criptovalute. E in effetti, come dici tu Maurizio, c'è eh, malgrado eh, così se ne parli tanto, si scriva tanto, eh, c'è un po' di confusione ancora oggi eh, su quella che può essere la definizione, il funzionamento, le aspettative, le potenzialità del mondo della blockchain. Il mondo della blockchain eh, direi che è proprio, consiste in una rivoluzione digitale. Eh, che quindi ha ancora da esprimere le sue potenzialità nel tempo, quindi quello che conosciamo oggi probabilmente è solo l'inizio di questa rivoluzione digitale. Io direi che per approcciare questo argomento è utile considerare eh, 3-4 passi storici eh, di, questo, mh, di questa tecnologia, in effetti eh, proprio la blockchain è prima di tutto una tecnologia, eh, ma non nasce da un giorno con l'altro. Cioè così come internet, eh, così come lo, lo conosciamo oggi, non è nato eh, negli anni 2000, ma è nato molto, molto prima. Ecco. Il primo collegamento internet in Italia credo che risalga al 1986, ma credo che non lo sappia nessuno. No. E il collegamento a un browser eh, forse al 1990, ma almeno per quanto riguarda me, eh, prima del 1995-96 non eh, avevo nemmeno sentore che esistesse internet e molto similmente si può dire eh, della blockchain. Eh, quindi è una tecnologia che è, vero, è venuta alla ribalta in questi ultimi anni perché è il fondamento del mondo delle criptovalute. Il mondo delle criptovalute si basano quindi sulla blockchain, ma sono come dire, più tardive rispetto alla blockchain stessa. Ti voglio fermare un attimo. Alla base di tutto questo, il professor Angelo insegna matematica, c'è la matematica, c'è i numeri. Alla base di quello che stiamo parlando, 0, 1, sì, no, è basato tutto sui Assolutamente numeri. Assolutamente, è basato su quella branca della matematica che è la criptografia. Ecco. Eh, quindi avremo modo magari di certo, dare, fare qualche certo. Però ci tenevo a precisare che certo, la certo. matematica non è un'opinione, come si dice okay. in questo caso, però nasce da lì, insomma, il terreno fertile, le ricerche, certo. i ricercatori. La criptografia, che personalmente ho approcciato in modo marginale i miei studi, eh, ma insomma ricordo così a livello di aneddoto che anche il Che Guevara in Bolivia utilizzava la criptografia ma torniamo, per non essere per scoperto essere i militari. I militari usano per i eh. messaggi, ci ricordiamo così tanto per fare un cenno storico famosissimo, ci sono anche dei film codice Enigma codice che riuscita. veniva usato dall'esercito cioè, tedesco che per le comunicazioni e ha creato molti problemi e matematici si sono ritrovati, c'è un film, è storia, sì, sì. per decrittare. Quindi i numeri già lì c'erano le fondamenta per la blockchain. Sì, sì, assolutamente. Una cosa simpatica, andate a vederla, ma torniamo alla blockchain. Allora, diciamo che siamo nei primi anni 90, 1991, quando dei fisici ricercatori di Stanford, Abre e Stornetta eh, mettono a punto un sistema che consentiva di marcare eh, temporalmente dei documenti digitali in modo tale che fossero inalterabili, univoci, univoci e identificati proprio eh, in quel momento storico preciso e che poi non potessero essere eh, modificati successivamente. E, Stornetta, che è uno di questi due fisici, può essere proprio considerato il padre dell'architettura della blockchain e eh, anche successivamente Satoshi Nakamoto, che poi è l'ideatore eh, di bitcoin, fa riferimento molto spesso proprio a questo, a questo ricercatore. Eh, mettono a punto questi ricercatori... Pensa a te, ti fermo. La, la vulgata comune, conosciamo tutta questa parola, Satoshi Nakamoto, che non sappiamo neanche se esiste, se è uno pseudonimo, eccetera, invece il fisico italiano... Sì, esiste. Eh, esiste, sì, probabilmente di origine italiana, Stornetta esatto. esiste, come esiste Finney, che è un altro, Alfine che è un altro crittografo, e quindi sono ben identificabili come, come soggetti. Il punto è che eh, questi, questi due studiosi mettono a punto questo sistema, eh, però mh, successivamente il brevetto che avevano eh, ideato, che avevano messo a punto, scade nel 2004, Quindi addirittura quattro anni prima dell'ideazione eh, del bitcoin stesso e nel 2004 proprio quest'altro eh, informatico, crittografo che è Alfinei, ehm, mette a punto invece un passo successivo che è fondamentale per il mondo della criptovaluta e cioè eh, mette a punto un sistema che consente eh, di evitare il cosiddetto double spending cioè mh, la doppia spesa, letteralmente cosa vuol dire? l'antifalsificazione diciamo così, no, sì, neanche ma, eh. sai, nel mondo del digitale eh? c'è sempre stato un problema di questo tipo: la copia, certo. Nel senso che se io mando un messaggio Whatsapp a te una fotografia, certo. o viceversa, l'abbiamo tutte e due sul telefono. Tutte e due. Io ce probabilmente l'ho ricevuta da qualcun altro, o l'ho scaricata da qualche sito, quello che è. per cui è un effetto moltiplicativo di questo documento digitale, certo. di cui mh, non posso stabilire eh, l'origine e ne, nemmeno eh, la, proprietà. la proprietà. E, la, la proprietà. Sul fatto della proprietà di un'immagine poi magari parleremo in un prossimo incontro. Certo, certo. Ma eh, allora, eh, mettendo a punto questo mh, che si chiamava Reusable Proof of Work, eh, Finney praticamente consente, cioè, Fa sì che se io dovessi dare un'unità monetaria a te, o viceversa, dal mio portafoglio viene sottratta, un'unità un digitale naturalmente di cui stiamo parlando, certo. e si aggiunge al tuo. Io non l'ho più e tu ce l'hai una in più. Questo è l'effetto di double spending. Quindi mettendo insieme eh, il discorso della blockchain ideato da Stornetta, che quindi metteva quei documenti di cui parlavamo prima, i documenti digitali, li metteva, li inseriva in un blocco e a questo blocco se ne aggiungeva poi un altro, aggiungendo quest'altro eh, sistema che evitava la doppia spesa, ecco che c'erano eh, i semi per far nascere un tipo di moneta digitale e eh, consentire transazioni digitali di monete Ecco perché mi piace molto il professor Angelo, perché rende semplice questo mondo abbastanza complicato. Ci sta accompagnando per mano, portandoci lungo la storia, lungo il percorso delle criptovalute e delle origini. Quindi divulgare, conoscere per decidere, per questo percorso che mi affascina personalmente moltissimo. Grazie Angelo per la tua semplicità nel divulgare queste cose, perché molti si riempiono la bocca di terminologie inglesi senza neanche conoscere queste storie, queste sì, origini. Eh, probabilmente eh, sì e eh, soprattutto anch'io molto spesso sento parlare di criptovalute, di bitcoin, eh, per esempio bitcoin perché appunto è, il, è più la, famoso, il più famoso, è la prima criptovaluta, è sicuramente la criptovaluta ad oggi principe, principale, eh, ma in effetti non si sa cosa c'è dietro, cioè cosa è il sottostante. Ora, siamo arrivati al 2004, arriva Bitcoin nel 2008 con, come dicevi tu, uh, Satoshi Nakamoto, che non sappiamo chi sia in effetti, perché può essere un programmatore o un gruppo di programmatori. Uno pseudonimo di un gruppo? Lo pseudonimo di un gruppo e non è casuale che sia proprio nel 2008, ottobre del 2008, eh, proprio la pubblicazione di questo white paper, che è, è scaricabile anche, anche oggi, nel quale Satoshi Nakamoto spiega letteralmente che cos'è una criptovaluta e che cos'è il bitcoin network. Ricordiamo che ci sta seguendo su canale 810 di Sky, Streamy, e nel 2008 la prima forte crisi economica che infatti. si è abbattuta, giusto? Infatti assolutamente, assolutamente, infatti è proprio come approfondiremo più avanti, un, una risposta estremamente critica nei confronti del sistema monetario internazionale, nei confronti della Federal Reserve e nei confronti della politica espansiva che eh, aveva messo in atto in quel periodo, nonché al sistema finanziario che aveva generato quella crisi eh, con eh, i Mutui Subprime eh, dal 2006 in Polo. poi. Qui c'è certo. un bellissimo film, che non mi ricordo sui MutiSol Prime che vi invito ad andare a vedere sì, sì, bellissima eh. fotografia di uno spaccato del 2008 non tanto tempo no, fa infatti sembra un'altra vita ma... sembra un'altra vita, un altro mondo ma siamo arrivati... noi c'eravamo e nel 2008 quindi siamo arrivati nel 2008 eh, e all'inizio del 2009 eh, proprio fanno le prime transazioni tant'è che eh, la prima come dire d'azione di bitcoin viene proprio data a quella al Finney di cui parlavo prima, vengono consegnati eh, 10 bitcoin. Ecco, e Il primo blocco di bitcoin eh, viene minato il 3 gennaio 2009, con un compenso, e spiegheremo perché, di 50 bitcoin in quel momento. Ad averceli adesso 50 bitcoin? Ad averceli, adesso, Mil adesso che è una fase ribassista, ma comunque ad averceli. Ad averceli, adesso. Adesso, nel 2009, pensate, mi ricordo quest'aneddoto, ho ordinato la pizza in Inghilterra, no? Di questa... eh, sì, eh, l'aneddoto in effetti... La aneddoto, è è un aneddoto è, non so è, se è vero. Sì, sì, sì che viene ricordato comunque annualmente dal, dal mondo cripto e con il Pizza Day, proprio, certo. è il fatto che questo programmatore che a sua volta minava Bitcoin nel 2010 eh, ordina per sé, le figlie la figlia, eh, due pizze e eh, scrivendo su una chat di informatici, eh, appunto, chiede di pagare queste pizze con dei bitcoin, e quindi paga l'equivalente di allora di 40 dollari, 30 dollari, con 10.000 bitcoin. Ad averceli ancora quei 10.000 bitcoin? Ah, non sono 10. Ci sì. compriamo qualche catena di pizzerie, sì, forse. Ogni tanto lo intervistano, però dice di non essere pentito, non essere pentito. che aveva fatto allora, però ma credo ti ti che abbia continuato a Ti minare. interrompo ancora un attimo, professore, perché è avvincente questo mondo, tu hai citato due, due volte la parola minare. Cioè minatori, ricorda la, eh, le gallerie, sì, scavare, sì. cosa vuol dire questa parola minare nel mondo criptovalute, nel allora, mondo blockchain? Nel mondo cripto eh, allora, è legato prima di tutto a, mh, al protocollo di bitcoin in particolare, ma ad oggi anche di altre criptovalute, eh, e cioè il protocollo di bitcoin che è il cosiddetto eh, proof of work. Quando prima dicevamo della blockchain in generale, Beh, allora torniamo, torniamo sulla passo blockchain. Scusami. No, ecco, facciamo un passo indietro e poi arriviamo a questo, a questo concetto del mining. Okay? Eh, allora, la blockchain quindi può essere considerata un registro, un registro decentralizzato, eh, distribuito e criptografato. Un registro di cosa? Un registro di blocchi e in ognuno di questi blocchi ci sono cosa dei dati delle informazioni che possono essere anche eh, e nel mondo crypto lo sono delle transazioni quindi delle transazioni finanziarie quindi ogni blocco contiene tutte queste informazioni ogni tot di tempo che per bitcoin ad esempio eh, si aggira sui 10 minuti questi blocchi vengono chiusi quindi le informazioni che ci sono dentro Uh, sono sigillate. sigillate, ma prima, e questo è il punto, prima di chiudere questi blocchi, queste informazioni devono essere controllate, quindi ci devono essere dei controllori del sistema, del network, che eh, confermano, che validano. che validano, e la parola corretta è proprio quella, validano. validare, validare, validare. Oh, la transazione e l'insieme di transazioni in questo, in questo caso confermano la loro correttezza, la loro cronologia e per fare questo devono mettere in campo eh, diciamo dei calcoli computazionali e risolvere un problema matematico di natura probabilistica molto difficile e diventa sempre più difficile farlo. Il primo di questi controllori che risolve questo problema matematico, eh, come dire, ha una ricompensa, chiude, quindi comunica la soluzione, la risoluzione di questo problema agli altri membri eh, del network, che sono gli altri nodi per correttezza del network, e questi nodi quindi controllano ulteriormente la correttezza eh, del blocco e a quel punto il blocco viene validato, viene validato e quindi minato. Cosa contengono i blocchi? Abbiamo detto prima dati informazioni, eh, però noi abbiamo definito la blockchain quindi eh, come una catena di blocchi certo. e allora come fanno i blocchi a collegarsi tra loro? Perché questo è il punto. Allora in ogni blocco ci sono delle informazioni, ma anche dei dati di intestazione che riguardano quel blocco e il blocco che l'ha preceduto. Quindi eh, io da un blocco posso risalire al blocco precedente, al precedente ancora e a quello ancora precedente, fino al blocco origine che si chiama Genesis Block. Quindi si apre un mondo di utilizzo delle, delle Assolutamente. blockchain. Assolutamente. Sto cioè, facendo qualche piccolo esempio, non so. Una casa, un immobile può essere censito eh, univocamente con dei dati. Certo, certo. Ho sentito parlare, ad esempio, non so, anche in agricoltura, una filiera, un prodotto. Beh, i campi, cioè, le applicazioni della blockchain sono veramente enormi. È chiaro che il mondo finanziario è quello che prima l'ha scoperta, anche perché certo. ne è stato impattato e ne sarà impattato in modo enorme. Qui stiamo parlando di eh, un network appunto dicevo di nodi che ricordiamo ogni nodo di questo network ha all'interno eh, tutti i dati della blockchain, cioè questo registro di cui stiamo parlando è distribuito su tutti i nodi e quindi tutti i nodi di questo network hanno lo stesso registro fin dall'origine, quindi immaginatevi una ragnatela, sì. il ragno fa, anche lui fa dei nodi, ed è tutto collegato, per, la nostra mente è visuale, quindi eccola qua la blockchain, è una ragnatela. Tutto distribuito, perché tutti i nodi del sistema hanno le stesse informazioni, ed è decentralizzato. È decentralizzato perché non c'è un server centrale, quindi da dove io dovessi fare una transazione, noi facciamo spesso riferimento alle transazioni di tipo elettronico, certo. un bonifico, però ricordiamo brevemente come si fa un bonifico tradizionale in, un conto tra, in conti tradizionali bancari. Io dispongo un pagamento. La regia dice okay. perché non lo fate a me il bonifico? La regia dice fatelo a me, anche in bitcoin. Beh, La regia è veloce, non, no? è, non è stupida. Non no. è stupida, certo. certo. certo. certo. E, e quindi nel momento in cui io faccio un bonifico a te, chiaramente, i soggetti coinvolti non sono due, non siamo noi due solo, ma siamo noi due e le nostre banche di riferimento. E' un Le banche da intermediario che hanno dei server, che sono dei server centrali, che conservano tutti i nostri dati eh, e quindi noi dobbiamo avere una sorta di fiducia nei confronti di, questa, di questo soggetto, di questo intermediario, voglio dire, non abbiamo ragione per non averne certo, di, eh, di fiducia, assolutamente. ma nel mondo della blockchain non c'è necessità di avere fiducia nei confronti di qualcuno, questo è il punto fondamentale nella blockchain, Cioè la fiducia è intrinseca al sistema stesso, perché i blocchi di cui parlavo prima sono una volta minati, immutabili. Che bello. Ti diamo una piccola notizia, per chi ci sta seguendo, seguendo la tua cosa, il MISA, il Ministero dell'Economia e del Sviluppo Italiano, dice blockchain e intelligenza artificiale, da settembre incentivi. Ci sono 45 milioni di euro per imprese ed enti di ricerca. È stato pubblicato dal 21 settembre, quindi ci sono dei fondi. Sì. Eh, diciamo, Beh, bene, me meglio, meglio tardi che mai, sono 45 milioni, ricordiamo che la Germania nello stesso periodo ne ha disposti più di un miliardo per le stesse finalità. Vabbè, però primo passo da noi in Italia, non è male. Eh. Eh, puntualizziamo che per la blockchain, sono blockchain e intelligenza artificiale, intelligenza artificiale esatto. per la blockchain sono stati disposti 10 milioni. Però, euro, però è sicuramente è di imprese, un passo. imprese che vogliono start up, che vogliono stanno sviluppando progetti nell'ambito blockchain eh, possono fare domanda. Sicuramente quindi sì. è, è, è, è economicamente anche divulgativo di informazioni che possono essere utili e andiamo avanti con il mondo del blockchain. Sì, quando prima, adesso, mh, prima parlavamo eh, di possibili applicazioni e quindi abbiamo introdotto il mondo finanziario, eh, il mondo dei pagamenti. Eh, sicuramente attraverso le cosiddette DAP eh, che consentono un pagamento peer-to-peer -peer. e il pagamento peer-to-peer -peer, eh, presuppone che non esista l'intermediario eh, bancario ma anche nel campo e nel mondo assicurativo può impattare la blockchain in termini di database della clientela o di prevenzione delle frodi ecco. eh, il mondo, assolutamente, eh, il mondo dell'agri-food, eh, certo, anche per noi. Per ha grande interesse. Tutto questo Italian sandwich cioè il prosciutto, eh, tutto questo Italian sandwich che viene venduto, che esatto. fattura miliardi nel mondo. Con verrebbe... la blockchain eh, non c'è appunto, come dire, un bisogno di avere fiducia di qualcuno che mi dica che quel prodotto è DOP quel il prosciutto lì, quel eccetera. pezzo di grana lì perché io posso certificare tutta la filiera dall'origine. Anche il vino, pensiamo alle cantine, pensiamo alla falsificazione che ci sono nel allora mondo vino. Una delle più grandi aziende italiane di produzione della pasta eh, proprio sta implementando la blockchain per la certificazione per esempio del basilico italiano. Pensate a te, quindi basilico prodotto in Italia, è certo che è prodotto in Italia? per dare sicurezza anche alimentare, sicurezza di origine, sicurezza di quello che compro. Molto interessante. Certo. Non c'è solo l'aspetto finanziario, ma c'è tutto no, un mondo. Assolutamente, ma mi viene in mente il mondo della beneficenza, quando voglio certificare eh, che dei fondi, ad esempio, dall'origine, vadano a finire proprio... Ma siamo sicuri che i miei soldi vadano? Certo. Ma siamo sicuri che arrivino a quella persona? Molti abbiamo... Questo dubbio. Dubbi. questo dubbio, c'è perché implica, come dicevo prima, una questione di fiducia nei confronti di qualcuno che gestisce quel mondo, mentre invece attraverso la blockchain questo, questa fiducia, questa fiducia detto, viene. è, è intrinseca. intrinseca. Bella esatto. questo aspetto qui. Quindi ci eh, hai citato prima, tanto per, eh, così, per eh, fare una, una panoramica, i bitcoin, ma ci sono altre, nel mondo finanziario, altre valute. Questo, sicuramente nel mondo cripto ci sono migliaia di, di criptovalute, diciamo che la principale è bitcoin e a seguire ethereum che è una criptovaluta che è stata ideata qualche anno successivamente, successivamente nel 2015 mi sembra da Vitalik Buterin e altri programmatori, questo programmatore russo, di origine russa ma naturalizzato canadese, scriveva proprio su una rivista che parlava di bitcoin e veniva pagato in bitcoin, veniva pagato tipo 5 dollari del 2015 con 3 bitcoin per volta, per articolo, ecco. Eh, però mh, si è rivelato a un certo punto critico nei confronti della blockchain di Bitcoin, perché forse non l'abbiamo detto, ma Bitcoin è la prima blockchain in termini di applicazione pratica. Ecco, quindi Bitcoin ha tracciato il solco: ha tracciato blockchain. il solco assolutamente, assolutamente. Il limite che riconosceva Buterin a Bitcoin è che eh, diceva. È un tipo di criptovaluta che può servire solo a fare delle transazioni, Bellissimo questo renderle eh, uniche, certificate, irreversibili, immutabili, ma eh, limitato al mondo delle transazioni. Quindi eh, Buterin cerca di ideare invece una blockchain su cui costruire delle applicazioni e su cui chiunque potesse costruire delle applicazioni che avessero altri tipi di utilità. E quindi lì inizia il mondo delle DAP, degli smart contract e così via. Bello però, hai aperto un sacco di parentesi incredibili adesso perché ogni parola che hai detto certo. è una puntata di Economicamente perché bisognerebbe seguirti a lungo, però il tempo sta volando, ci manca qualche minuto alla, alla fine, facciamo i saluti e ci ritroveremo con il professor Angelo Rampini per un'altra puntata in questo percorso appena iniziato di divulgazione per quanto riguarda il mondo delle criptovaluta e del blockchain, ti dedico questa piccola, questa piccola frase che, che adesso hai toccato tu è sulla fiducia. La fiducia è una cosa fragile, facile da rompere, semplice da perdere, molto difficile da recuperare e vi auguriamo una buona giornata e alla prossima puntata di economicamente